Davis Cup, Bivio Belgio, Goffin deve battere Kirjus. Pomeriggio di fuoco a Bruxelles. Il Belgio, padrone di casa, deve recuperare un punto dopo due giornate. La qualificazione alla finale del Gruppo Mondiale è appesa ad un filo sottile. Per giocarsi la Davis, occorre vincere gli ultimi due singolari e respingere così l'avanzata dell'Australia. Sul rosso indoor del Palais 12, David Goffin, sospinto dal pubblico amico, tenta l'impresa. Dopo il successo d'esordio con Millman, il folletto belga attende Nick Kyrgios, il tenniste principe della rappresentativa rivale. Una corsa di rimonta per Kirghiz nella giornata di venerdì, 2-7-1 sotto con l'esperto Darcis. Ieri, poi, il doppio, nettamente favorevole a Pierce e Thompson. Il quadro è piuttosto chiaro, la prima partita odierna è il sapore dell'atto ultimo. Darcis, infatti, parte ampiamente avanti, nei pronostici, con Milman. Goffin può quindi lanciare il connazionale verso un ritorno di gloria. Il bilancio del nativo di Roccourt con Kirgios non è però rassicurante. 0-3 al momento il conto complessivo. Finale a Tokyo lo scorso anno, 75 al terzo Kirgios. Nella stagione corrente, doppietta australiana a Miami e Cincinnati. Un denominatore comune. La superficie veloce, affine a Kyrgios e meno a Goffin. Come detto, oggi si gioca sul rosso e la terra può rimescolare le carte, favorire le variazioni di Goffin e limitare lincidenza dei colpi potenti di Kyrgios, apparso alterno nella sua prima performance in Belgio. L'incontro è in programma alle 13, a seguire Darcis, Milman. Darcis si difende egregiamente in questo contesto, come dimostra il titolo nel Challenger di Bordeaux con Dutro Silva. Più recente la partecipazione al torneo di Meir Ritiro prima del secondo turno con Kuhn. Nessun precedente con Milman. Per l'australiano, due sole partite su terra nel 2017. Sonore sconfitte campanello d'allarme. Belgium 1, Australia 2. Venue, Palais 12, Brussels, Bell, Clay, Indoor. David Goffin, Bell, D. John Hillman, House, 67 4 64 63 75. Nick Kirjos, House. D. Steve Darchis, Bell, 63 36 67 5 61 62. John Pearce, Jordan Thompson, House. D. Ruben Bemelmans, Arthur DeGrave, Bell, 63 64 60. David Goffin, Bell, V. Nick Kirjos, House. Steve Darcis, Bell, V. John Millman, House.